argomento che presentiamo noi oggi all'attenzione dell'assessore dell della Giunta, è un argomento che in realtà è già stato affrontato eh, da questa Assemblea, ad oggi tuttora insomma, sale agli onori della cronaca il fatto che abbiamo una situazione enormemente difforme in tutta la Regione per quanto riguarda eh, i parcheggi negli ospedali e nelle strutture sanitarie, Alcuni sono a pagamento, alcuni hanno dei periodi eh, di sosta gratuita, poi scatta il pagamento, sicuramente i parcheggi eh, sono insufficienti, vie, vengono, viene lamentata l'insufficienza dei parcheggi, questo comporta disagi sia sì, ovviamente ai pazienti che si recano in ospedale, sia sì, ai familiari dei pazienti che eh, devono andare in ospedale per l'assistenza, sia anche ai residenti nelle zone attorno all'ospedale perché molto spesso poi i cittadini che si trovano a dover, a dover pagare delle tariffe a volte anche superiori a quelle che sono le tariffe urbane eh, chiaramente poi cercano eh, parcheggio nelle zone limitrofe, addirittura andando a parcheggiare nei condomini quindi creando disagi alla popolazione. Per non parlare poi del fenomeno anche dei parcheggiatori abusivi che, ehm, che creano altro, altre difficoltà ai pazienti e ai cittadini eh, laddove ci sono anche dei parcheggi gratuiti. Quindi quello che chiediamo noi naturalmente è che eh, troviamo insomma questa, questa, questo pagamento dei parcheggi che viene percepito quasi come una tassa sul dolore, eh, che venga azzerato il pagamento dei parcheggi negli ospedali. Eh, laddove non fosse eh, possibile in maniera assoluta dove fosse indispensabile comunque applicare una tariffa quantomeno che si eh, applichi una tariffa scontata almeno del 50% rispetto alle tariffe eh, urbane e, e chiaramente chiediamo un'uniformità sui territori per quanto riguarda la situazione perché non riteniamo giusto e corretto che in ogni ASL e in ogni singolo presidio sanitario si trovi una situazione diversa. Grazie. Il gruppo di lavoro regionale, formato dai mobility manager aziendali, che è stato attivato con l'intento di armonizzare la gestione della sosta, ha fornito alcuni dati che saranno approfonditi attraverso una specifica rilevazione che consentirà di individuare le criticità e di avviare delle azioni migliorative in sinergia e collaborazione tra le aziende sanitarie, i comuni, i gestori del trasporto pubblico locale e dei parcheggi in convenzione i rappresentanti dei lavoratori e dei pazienti che presentano limitazioni temporanee o permanenti della propria mobilità. Grazie. Sì, grazie Presidente. Grazie Assessore per la risposta, però eh, non la ritengo assolutamente esaustiva, nel senso che eh, ci ha descritto maggiormente nel dettaglio la situazione che però conosciamo. Allo stesso tempo, eh, parlando del gruppo di lavoro dei mobility manager, in realtà non ci ha dato una data di scadenza. Noi eh, già dal 2016 che eh, solleviamo il problema, capisco la complessità, ma siamo a fine legislatura e il rischio è quello che non arriviamo poi alla conclusione, a, un, a trovare una soluzione al problema e ci ritroviamo al, al prossimo mandato, chiunque ci sarà qui a eh, dover, non dico ricominciare da capo, ma, ma quasi. Eh, oltretutto, mh, sì, lei ci ha dato dei dati eh, sulla, sulla gratuità dei parcheggi, ma... Le cito un passaggio sulla, sulla stampa dei giorni scorsi, quindi per, per farle capire eh, qual è la situazione, se, mh, trovare parcheggio all'ospedale di Rimini in alcuni orari è diventata un'impresa, anche per chi accetta di mettere l'auto negli stalli a, a pagamento. Non sono pochi i riminesi costretti a recarsi all'infermi quasi quotidianamente che tentano di parcheggiare in uno dei posti gratuiti nei pressi dell'ospedale. Se sei fortunato e trovi posto, magari dopo aver girato un quarto d'ora, ti ritrovi puntualmente il parcheggiatore abusivo che ti viene a chiedere Soldi. Questo è un po' il riassunto di quello che le avevo sollevato prima, se poi aggiungiamo il fatto che ad esempio sempre all'ospedale di Rimini all'interno del pronto soccorso c'è il primo quarto d'ora gratuito e poi c'è una tariffa estremamente cara, viene percepita dai cittadini quasi come una presa in giro, visto i tempi di attesa media all'interno dei pronto soccorso, e quel quarto d'ora gratuito sinceramente a malapena è, è sufficiente per accompagnare il, il malato all'interno del pronto soccorso e far tornare poi eh, l'accompagnatore a spostare la macchina e a trovare parcheggio, posto che lo riesca a fare perché non sempre poi chi accompagna una persona a pronto soccorso riesce a uscire e di sicuro è una perdita di tempo ed è un problema aggiuntivo oltre a quello ovviamente di avere un caro che in quel momento ha un'esigenza e magari un'emergenza a livello sanitario, a livello di salute dover pensare anche al parcheggio. Quindi, ehm... Non posso ritenermi soddisfatta della, della risposta, la invito caldamente a sollecitare questo gruppo di lavoro e a cercare insomma, di trovare una soluzione il prima possibile perché per i cittadini è un ulteriore disagio a quelli che già eh, ci sono quando ci si trova a dover affrontare problemi relativi alla salute.